Mettiamo a disposizione il nostro territorio perché è giusto che sia così. Farlo conoscere e conoscerlo attraverso questi momenti importantissimi, momenti aggreganti per voi venendo qui con questo raduno delle 500 è qualcosa di fantastico non avevo idea sinceramente di che cosa fosse questa, questa cosa oggi mi sto rendendo conto che effettivamente è qualcosa di veramente molto molto bello e molto interessante quindi sicuramente da parte dell'amministrazione urbana ci sarà la disponibilità eventualmente anche per un intercorsio ottenere collaborazione uh, voi adesso condividerete il vostro la vostra, sì, il tour. Il tour per eh. arrivare dove? Roti sì. e pesci. Prodi e Petici, allora buona giornata, buona sì, continuazione. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Anche le vespe. Anche le vespe, infatti. Ho visto che poi è, è più ampia pure la cosa, insomma sono pure delle, pure delle vespe. Con le vespe c'erano sempre combattenti. Perfetto, pure le vespe, quindi è una cosa ancora più bella veramente complimenti per questa passione questa, questo spettacolo che, che avete regalato oggi al nostro territorio veramente grazie e perché grazie guarda quella macchina? le ho guardate tutte qua le ho guardate tutte ce ne sono alcune che sono veramente particolarissime sono tutte belle, belle. Eh, capelli, anche quelle che sembrano e tra virgolette io. normali eh. sono, sono bellissime comunque veramente grazie grazie a voi Grazie. è piaciuto perché? grazie grazie Grazie a tutti.